Butta l'acqua pasta eh, e salmone abbiamo seriamente sì, salmone no Ok e pasta in bianco Mmm no. penso sia finita anche la pasta Toni scatola non abbiamo neanche dai calmati ordiniamo una pizza come ieri just me, just me. Mm, buona peccato per il cancro